Ciao tesoro, come mai sei a casa oggi da scuola? Perché oggi avevo il naso tappatissimo Stamattina avevi il naso tappatissimo, continuavi a piangere e non riuscivamo a stapparlo Sai che potrebbe essere una conseguenza del vaccino? Perché qualche giorno fa hai fatto il vaccino e magari in questi giorni non stai tanto bene E potrebbero anche uscirti delle bolle sul corpo perché hai fatto il vaccino contro la varicella e quindi ti potrebbero riuscire anche delle bolle. Io sto provando a tuo e solo che qua c'è un scorto che, uno che non gli Adesso ti prendendo. aiuto io. Questo è uno dei regali che ha ricevuto ieri Vanessa da papà. Sì, eh, che, quello che la mamma mi voleva regalare esatto. il mio compleanno, però adesso me lo regala l'altro perché se no ce ne abbiamo due. Esatto, volevo ah. prendertelo io per il tuo compleanno e papà mi ha anticipata con Vane. Vabbè, tanto ci stai giocando tu alla fine. Sì, però lo prendi per il mio compleanno un altro. Va bene. Ascolta Anastasia, io però stamattina ho delle che... commissioni da fare. Guardate che bello. Qua sì, è bellissimo. Questi, è veramente, veramente bello. Guardate, guardate qui quello per, per te... le mani. No. Guarda quanti pennelli. Sì, questi qua sono, qua sono i rossetti. Poi, sono... qua per le unghie e... c'è anche il Separadita. Guardate i cassetti Quello per gli occhi. Per... Bellissimo. bellissimo, veramente guardate bello. Dicevo che dovevo. Devo... cosa c'è? I pennelli, giù, amore, è pieno di pennelli. le ciglia. Ascolta, mi stavo dicendo che io comunque devo uscire stamattina e ti spiego una cosa Ragazzi, è tutto azzurro questi, questi, è tutto azzurro Bello l'azzurro, è il mio colore preferito è bellissimo Posso parlare? Sì, adesso oh, Grazie amore Allora, ti devo svelare un segreto Però non devi dirlo a Vanessa Sabato a Vanessa scuola Vanessa scuola Sabato la scuola è qua dentro la cameretta sì. sabato amore non verranno i nonni okay. i nonni eh, verranno domenica pranzo perché sabato sera ci sarà una piccola festa sorpresa per Vane con so. con chi? Vane sa cioè cos'era? ci sarà una piccola festa sorpresa con alcuni amici tra cui tra lui, cui sono io dimmi che va adesso per mangiare cibo gratis beh, ma... Ma, ma no A parte il cibo gratis Chi sono gli amici che verranno sabato? Vediamo se sei contenta è Tantissimo che non lo vediamo I miei amici No, i tuoi amici saranno il tuo compleanno. Antonio e Raffaele no. Lo sai? Sei contenta? Sei contenta di vedere Raffaele? Me l'hai chiesto l'altro giorno Sì, sì. Eh, Adesso sei così. troppo concentrata sì. ad aprire i trucchi sì. Va bene, eh, sì, a così. ascoltami io possiamo giocare un po' la roba Eh, infatti E poi dobbiamo andare in cartoleria ah, ah, quindi dobbiamo andare al Toys Perché dobbiamo acquistare delle cose per allestire la stanza giù per il compleanno di Vanessa Perché? Perché gli mettiamo i palloncini ah, sì? Eh. Lo vogliamo fare dopo perché poi dopo non lo andare a prendere allora Sì, no, lo facciamo prima di sabato di nascosto mm. Ok e poi un'altra cosa, dobbiamo andare in cartoleria a rivestire il tuo diario, a plastificare la copertina e del tuo diario La copertina bianca E poi comprare la copertina bianca Ragazzi, Quindi Adesso la adesso. Eh? amore io finisco di fare un piccolo lavoretto, tu ti sei cambiata, bravissima Così poi andiamo anche in farmacia a comprare qualcosa si per si fare l'Ariosol. Come si toglie? Questo e questo, come si toglie? Adesso ti aiuto, ma secondo come me non si toglie, si toglie. Ah sì, c'è sulla plastica ma non puoi estrarre il cassettino Adesso ti do, un, ti do una mano Cosa c'è? Ma oh no, se il gatto ha fatto il gatto È già e qua modo. il gatto, mi ha volato infatti Vai amore, allora. vediamo se hai capito Ma non mi dipende così poi saluto anche io Ma ci sono, quante plastiche ci sono? Quante plastiche? Sì, guarda, eh, non ho finito Ah, guarda, questo qui, ah, ah. da sotto <ride> Bene, vuol dire che è stato sigillato molto bene andiamo dai che sta chiudendo la cartoleria non ti posso comprare le tue cosine metti giù il telefono che è di Vanessa mettilo giù non ti serve il telefono allora amore dove stiamo andando a plastificare il tuo diario così evitiamo di fare le pieghette va bene? mettiamo una copertina è quello nuovo è quello il pagina nuovo era eh? l'12 ottobre allora. e allora poi lo mettiamo tanto allora. adesso lo dobbiamo dare alla cartolaia va bene dai andiamo a foderare questo diario che già in macchina gli hai fatto la pieghetta ed è nuovo fatta, un pochino qua in alto oh, spesa fatta abbiamo comprato quello che ti serve e come al solito anche qualcosina in più eh. il diario è stato classificato quindi adesso diciamo che dovresti riuscire a portarlo fino a fine anno e ti ho ricomprato l'evidenziatore allora ricordami che a casa, dobbiamo, a casa dobbiamo etichettare tutto colla Esatto. e poi L'evidenziatore e il quaderno e, il e la copertina bianca, okay. giusto? Copertina. Andiamo al toys, Ani ah, perché è tardissimo. Amore, siamo arrivati al toys. Dobbiamo mm. fare molto, ma molto in fretta perché dobbiamo andare a prendere Daniel e quindi non abbiamo molto tempo perché esce da scuola, ok? Sì, ascoltami. Guarda, guarda allora. Mamma. Eh sì amore è Halloween! Veramente già Halloween! Tra pochi giorni! Quanti giorni mancano? Eh oggi è il 12, 19 giorni! 19? Eh sì! Ma noi siamo a Roma sì, probabilmente No, non ci voglio andare perché... a scuola Sì Ha detto che quando andiamo a scuola prepariamo tutta eh, la classe so, di Arnomin Hai ragione E poi mamma. prepariamo degli fogli con le scritte con, che c'è cioè, la zucca di Annumino E la mettiamo fuori dalla casa perché è verde e lo fa. Va bene Amore, guarda che bello, che bell'allestimento Non tocca <ride> Ok, dai, andiamo a vedere per la vanessina cosa c'è? vedere mamma mia che brutta faccia È la tela, che si sì, amore poi veniamo per lui adesso dobbiamo fare tela. in fretta dai non tocco la mia pelle c'è sì c'è un cadavere là sopra deve essersi comportato molto ma molto male quindi andiamo dai ora mi devi aiutare anastasia dobbiamo trovare le unghie finte dai cerca Forse. le unghie finte per favore Forse. ma non lo so cos'è cerca le unghie finte Forse. dai Forse. Forse già trovate? Ah no, sei bravissima. Per Vanessina quale prendiamo secondo te? Che io voglio. Va bene, voglio. dai, te le regalo anche a te. Tu sì, quale io vuoi? Voglio, io voglio per me queste. Eh? Te. Io voglio queste. Queste? Sì, per queste. ma Vanessa. secondo me vanno bene sia per te che per Vanessa. Eh? E due. Fammi vedere quante ce n'è dentro. Questo questo. Allora, fammi vedere. Ce n'è 2, 4, 6, Poi ce ne sono cinque. l'altro per Vanessa. No, queste vanno bene, guarda, ce n'è una fila così, una fila così, quindi le prendiamo sia per te che per Vane, però, o ne prendiamo un altro? È un altro Dai, prendiamone ne una. le prendiamo azzurre, sono bellissime, secondo me alla Vane piacciono. Ah, eh, ma se Anche queste voi. sono belle, color carne, belle. Anzi, no, io cambio, io voglio. Quali vuoi? Io queste voglio. sono belle, a me piacciono queste. Io prendo queste a Vane. Io queste. Quale? Quelle rosa? Tutte rosa? Ok. Uh come sei indecisa, figliola mia! Prendere tutte. Sei sicura? Sì, le tutte. Eh sì, le prendiamo tutte, dai. Qua ci sono delle cose che io adoro, comprerei tutto. Ma Ani, dove sei? Ani, dove sei? Ani? Ani! Ani, guarda che belli questi elastici per capelli, mamma mia Così così me lo compro io È bellissimo, anche questo è puccioso Oddio che bello, ma, ma guarda ci... Morbidissimo cose, Magari ci sono delle cose belle Ani, ascoltami ma magari ci sono delle cose belle Sì, ma ehm, dobbiamo prendere l'allestimento eh, sì. per casa ah, sì. Vieni con me sì. Guarda, ho visto una candela bellissima, sì. guarda che bella No, guarda, ma... Mamma. Sì, ma gliel'ha regalati ragazzi. Sì, ma li ha presi ieri giorni? E eh, vabbè, fa niente. Eh. Ah, questo è per il compleanno, Happy birthday! È tutto luminoso a LED. Ma, ma che figata! Mamma. È solo che è al buio, Bellissimi, Anche i palloncini, dai, ne compriamo qualcuno? Sì, sono nel buio. Palloncini perfetti per la festa. Ma che belli! Comunque mi piace questo qua. Per il mio compleanno me li compro. c'è solo. Compri. Sì Ricordati. Ma questo è un 6 Ah il 9 è giallo, benissimo Il 9 è giallo, scusa Ah eh, no, non è vero, stavo dicendo una stupidaggine Mi sono confusa Quindi il 9 è blu, però mi piace Io glielo prendo, bello gigante Bellissimo Prendiamolo sparacoriandoli sì, quando arriviamo... Così quando scende per la torta glielo spariamo addosso, va bene? Sì, così quando arriviamo Vanessa eh. quando, arri quando arriviamo a casa io sono dietro la scala e lo faccio, ok? Va bene, va bene. Quindi Poi cos'altro c'è che... di bello? Vediamo. Tu dici che io sono andata in maglia. Possiamo comprare sì. questo? Sì, sì, pre, no? Sono ciuppa ciuppa che fischiano ah, a fischietto, sì. te li ah, ricordi? L'anno scorso ne abbiamo comprati. Esatto. Guarda, mamma le ho eccoli, Che bello! si sì, adesso li abbiamo bello. comprati. Bello questo. Eccolo. 75 centimetri, ma va che belli! Io li prendo anche questi, c'è scritto happy birthday. Eh. E tu la fragola? No, questo va bene. Ah sì, fragola, arena. Esotici il primo. E poi fragola ancora. Sì, e menta. Andiamo a pagare, Ani, dai. Ma non so se ti piacciono, a <ride> Daniel li beveva quando era piccolino, a te non so se ti piacciono. Andiamo a pagare, va bene? Ok ragazzi, siamo tornate a casa, io e Anastasia, e guardatela un po', dov'è? Non sta bene amore mio, sta facendo l'aerosol perché non respirava più. Come stai? Bene. Insomma, mica tanto. Hai dormito fino adesso? Ti sei svegliata nervosa e adesso mi hai chiesto il pane tostato con la Nutella, vero? Due. Fai bene l'ario sol, ok? Due. Che tra poco andiamo a prendere la pane. Non lo vuoi? Io, due. Ah, ok. Ciao, ragazzi, io sono uscita da scuola e siamo andati a portare il gatto a fare il bacino e adesso andiamo a casa e vi diciamo come sta Ani, Ani come sta il gatto? Beh, benissimo! Ciao Gasper, stai guardate. bene fallo giocare, vediamo guardate. un po i salti che fa Gasper guardate, eh. attentamente dai, portalo su guardate, eh guardate Gasper su su Ani, su, più in alto Eccolo <ride> Fa dei saltoni grandi Vabbè, Ani, ascoltami Chiudiamo il video qua io e te Perché Vanessa non sai che Non deve sapere che abbiamo comprato le cosine Per la sua festa di sabato Vieni un attimo Ragazzi, iscrivetevi al canale Attivate la campanella Nella cosa il sciolino No <ride> per arrivare Vanessa ciao sì, ciao